Ciao amiche ed amici di Sprecher, oggi fa di nuovo caldo finalmente, sono le 14.50, spero che tutte e tutti voi vi troviate bene. Sto registrando dal mio cellulare Galaxy Young perché oggi dopo tre mesi il tecnico si è deciso a riportarmi il mio vecchio televisore itachi del 99 32 pollici mi sembra che ha o 41 non so però è un vecchio televisore a incandescenza e adesso il modello non me lo ricordo qual è perché non ce l'ha scritto ma è uno strazio Ogni tanto ultimamente si bruciava e ci ha preso un sacco di soldi, altrimenti l'avessimo saputo avremmo comprato un televisore LED. Beh, eh, per questa ragione io gli ho messo, eh, come dire, eh, un controllatore di tensione che ho per il computer gliel'ho messo al televisore perché magari questa volta si può evitare. Eh, di bruciare, e adesso lo accendo per la seconda volta per vedere come funziona, perché voglio vedere il telegiornale della RAI e quindi eh, vi trasmetto col cellulare, gli ho messo il microfono da scrittorio del cellulare per vedere eh, come registra eh, il cellulare così, perché col microfono del cellulare non è molto ideale la voce, che come la registra. Centro il televisore, sembra che funziona, sembra che con lo stabilizzatore di tensione che è una scatoletta di plastico verde, semi trasparente, TRV, qualcosa del genere. Beh, vediamo la Rai. Euro, sì. Sì. Qui si allude, ma no. Sparta non allude, Sparta non farà mai succupa. Per me le donne sono degli esseri inferiori. Io malgrado sono d'accordo con lui. Tu vado sin che cosa devo mettere d'accordo per più. Eh? video comic credo che ci sia dica anche poco e vi ringrazio a tutte e tutti dei complimenti che fate per la mia voce chi può saperlo meglio di c'è paneli ci sono adesso nella rai dei comici no dico sento fede ma la sua Ah, ah, ah. Ehm, io faccio sempre del mio meglio per trasmettervi la delle la cose, però purtroppo di ultimamente Sprecher non mi permette di tutto trasmettere tutto in tutto diretto, tutto in live, attraverso tutto il, tutto il tutto cellulare, lo devo fare attraverso il computer e quindi eh, mi immagino che è meglio la diretta, perché così ho più spettatori, anzi, udenti. Comunque, col cellulare perlomeno riesco a caricare eh, dal vivo, no, dal vivo no, eh, diciamo in differita. dei video, e ho scoperto che non serve avere eh, dei video di risoluzione 1080 per mille eh, o 1090 per 1008 24 1920 per 1080 per 1920 qualcosa così perché beh, sono anche di buone risoluzioni video di, di 320 per 240 o 360 per 230 soprattutto quando uno appare nel video eh, per fare un videoblog per parlare anche se vorrò continuare a fare dei video in futuro come ho fatto nell'angolo della mia critica letteraria eh, dove ho presentato delle letture nel mio canale di youtube Sant'Encian ma questa volta perderò poco tempo nessuno a dargli un formato gigante, addirittura 60 eh, frames, cioè fotogrammi al secondo, che veramente il video scoppia, perché di solito la telecamera non so se gli dà 15 o 30 al secondo, e io mi andavo a 60, e allora si sfassava, in YouTube si sfassano i video quando c'hanno più fotogrammi, sembrava doppiato, che. Non, non sembrava la, la voce uscire da me ma che, che gliel'hanno aggiunta no? Un po' come d'Orighezzi in blog e, e quindi no, adesso non voglio più spendere tanto tempo ad editare dei video in altissima risoluzione e con 190.000 190 eh, non so che cosa eh, di bitrate e, e 60 frames al secondo Adesso invece eh, voglio lasciare il video così ho scoperto che anche ci sono delle risoluzioni intermedie. Con un cellulare che ci abbia un quarto di VGA, già eh, 740x480 va benissimo il VGA, perché se no si allunga troppo l'immagine quando è piccolina. E per una, un cellulare che ci ha come il mio, 320x240, già il, v, il formato VGA lo... gli dà un buon formato e lo stesso perde molto tempo ad editarlo e invece per una telecamera come quella che ho di 720x480 o 740x480 può andare bene tanto dargli un 1080 come 1800 e passa come lasciarlo in quel formato addirittura se uno non lo vuole editare il video lo mette tale e quale e adesso inizia il telegiornale nella RAI quindi, probabilmente, caricherò questo video nei miei commentari al Tg. Io spero che con questo microfono da scrittorio si, si senta il televisore, perché non ho nessuna intenzione questa volta di avvicinarmi al televisore. Ho caricato molti video su YouTube e... commentando e dandogli dei suggerimenti al nostro amico Marco Travaglio, adesso passo a commentare il TG della Rai. Il del capo dello Stato per una dissenzione dei rapporti tra politica e magistratura è ora di spegnere questo conflitto. Va in tutti, dice la politica. parole che arrivano nel pieno delle ultime polemiche sulla giustizia. La Presidente ha suggerito ai magistrati: sia meno difensivi e più propositivi sul tema delle riforme. Politica, in giornali, intesa, volente, Stato, forza, I riduzione. giorni di tifo sono finiti, adesso iniziano sì, sì, sì, sì. i giorni di peste. È a resistenze ormai eradicate e a nuove recrudescenze del conflitto da spegnere nell'interesse del paese. Legalità, imperativo assoluto della repubblica fatta in i magistrati. Il titolo di impiegati pubblici, riferibile in cosiddetti... Il bello è che i magistrati li insultano a tutti, è eh, uno sport nazionale, non solo da destra. Napolitano non lo cita, mai è chiaro riferimento a Berlusconi, un videomessaggio al tasto dei magistrati dei fili, impiegati pubblici non eletti, ma il capo dello Stato chiede anche alla magistratura imparzialità, sovviena una autofisica, sollecitata, sottolinea Napolitano. Il bello che di loro, è che abbiamo un un una maggioranza eh, diffusa, che anche quando ha vinto non può, voti, non può fare politica, una minoranza che sta al governo, tutto è naciuccio, quindi chi è veramente eletto in un paese dove gli eletti non governano? Ambrosio, consigliere giuridico e il suo grande amico scomparso un anno fa, vittima, dice, di un perverso gioco politico, mediatico, giudiziario, partito da alcune intercettazioni con Mancino. Veloci del Servant, magistrato antimafia, uomo delle istituzioni, ricorda anche l'ex ministro Severino, nostro rettore della Lugis, che ha organizzato il convento. E nel pomeriggio il Capo dello Stato ha ricevuto al culinale il Premier Enrico Letta che gli ha illustrato il documento di economia e finanza senza nascondere l'inquietudine per le polemiche che lo hanno accompagnato. Nel colloquio anche i temi della prossima Assemblea Generale dell'ONU a New York e la legge di instabilità. Loro non hanno delle inquietudini. mamma mia, eh, politica, eh, noi che dovremmo avere. Il Presidente ribadito del Consiglio dei Ministri l'allarme per l'instabilità che pesa sui conti pubblici, tornando a sollecitare responsabilità da forze politiche ma soffrettare le forze a un'unità. Approvata la nota di variazione, cioè l'aggiornamento dei numeri del bilancio dello Stato, Enricoletta Letta fa il punto sì. e dice stiamo lavorando, la ripresa la dovrebbero agganciare già da adesso, che aspettano il 2014 per agganciarla la ripresa? Ma dove sta che la devono, deve venire la ripresa? Do do da dove la agganciano? Io temo che aggancino tutti voi eh, per i fondelli non siamo in grado oggi di scrivere 3%, ma eh, dobbiamo scrivere per essere seri 3,1%, è figlio del fatto che eh, i primi mesi di vita del governo hanno avuto una stabilità che non ha avuto seguito negli ultimi, eh, negli ultimi settimane. Ah, non negli ultimi anni, nelle ultime settimane, per essere seri, ma non possono scrivere, debbono scrivere, il gioco di parole, ma lo sanno scrivere perché no, lo debbono scrivere ma non possono scrivere, o lo possono scrivere ma non lo debbono, o uh. che scrive questo governo che scrive senza costruzioni. Ma lo scrive dentro gli impegni che ci siamo presi. Quanto l'aumento dell'IVA, il Presidente del Consiglio, per ora. Tutto non è centrato si si su. Se scrive sì, non o non scrive? chi lo scrive perché lo scrive, ma no, non ce ne frega se vogliono scrivere 3,1, scrivessero pure 10, ma i risultati non si vedono, c'è troppa gente disoccupata, e per il tempo a scrivere, 5 miliardi per il 2013 e altri 7 nei prossimi due anni, i pagamenti dei debiti alle imprese poi sono saliti a quota 11,3 miliardi. Sono assoliti 11,3 miliardi i debiti verso le imprese della burocrazia pubblica, non è che i pagamenti sono aumentati, non hanno ancora pagato e aumentano i debiti dello Stato verso le imprese private. Perché a volte dicono le cose al contrario. Ah, che bello, ha aumentato il pagamento alle imprese di 11,3 miliardi. No, l'ammontare del pagamento è quello, significa che non hanno ancora pagato nulla. O arriva subito il rimborso della prima rata cancellata a giugno, ha detto il Presidente Palsino, o molti comuni rischiano di non pagare gli stipendi. Immediata la risposta del governo, che ha assicurato che i rimborsi arriveranno già a inizio settimana prossima. Ecco bravo. Ed è collegato in diretta con noi dalla sede di Via 20 settembre il ministro dell'Economia Fabrizio Taccomanni. Buonasera ministro. Allora, abbiamo sentito che anche se di, poco verrà, superata, che anche se di poco verrà superata. la fatidica soglia del 3%. Ecco, cosa vuol dire? Dobbiamo aspettarci una mini manovra correttiva? Ma guardi, eh, come Invece di fare subito, subito una vera manovra grande correttiva? Manovra, dando che il denaro alla gente e alle uh, attività produttive fanno tante mini manovre per salvare le banche e tutti quelli che stanno nel sistema, e quindi ne si faranno 10 in un anno, 12 in un, hanno in un anno in di mini manovre corrette. ...in circolo ben 12 miliardi di Euro con tutta una serie di decreti che abbiamo approvato in questi mesi in cui siamo stati a, al governo dell'economia. Le banche non hanno cambiato al loro mangiarsi il denaro negli interessi e quindi ci, ci occorrono sempre tante mini manovre che messe insieme fanno 10 manovre in un anno. Il problema è di fondo, è di metodo: date il denaro alla gente perché spenda oh! A nessun ministro delle finanze fa piacere aumentare le tasse, ma qualche volta è necessario farlo. Non fa piacere, e... ma non dà dispiacere. Perché cost...